E la solennità dell'Epifania, una luce dinanzi ai nostri occhi, una festa luminosa. Ricordiamo il Cammino dei Magi, eh, il desiderio che avevano maturato nel cuore, cercare, cercare Dio, porsi alla ricerca della verità, alla ricerca di Dio, e si sono lasciati coinvolgere da una voce interiore ma anche nell'impegno di, di guardare verso l'alto, come dice Isaia, no? di guardare, di alzare gli occhi e guardare guardare le stelle. E hanno seguito la stella. Però ecco, in questo cammino che è durato mesi, eh, in loro è sempre più cresciuto il desiderio di trovare, il desiderio di incontrare Dio. Potremmo dire che questo dovrebbe essere il percorso di ogni credente, di ogni uomo, di ogni donna che veramente vuole mettersi alla ricerca uscendo da se stesso. E il regalo più grande che potremmo fare al bambino Gesù, così come hanno fatto i magi, con loro l'incenso e la mirra, è proprio eh, presentargli la gioia di, del desiderio. No? E, de, allora potremmo dire che Dio desidera essere desiderato vorrebbe che noi lo desiderassimo. A riguardo San Francesco diceva, eh, quando piangeva per le strade di Assisi, e gli chiedevano perché, perché piangessero, diceva io piango perché l'amato non è amato, perché colui che è l'amante, anzi meglio, non è amato, viene ignorato. E, e mi pare che oggi, nonostante le, le feste, che, che stiamo vivendo in questo tempo di Natale sono in molti ad ignorare Dio e a vivere come se Dio non ci fosse. Ecco, il desiderio di Dio si sta affievolendo nei nostri cuori. Lo possiamo alimentare attraverso la preghiera, attraverso eh, la gioia, ecco, di stare insieme, di camminare insieme. Perché, peraltro, poi questo cammino che facciamo, se, lo facciamo in maniera solitaria e si impoverisce, ma lo dobbiamo fare insieme, come i magi. Dobbiamo entrare anche noi in quella carovana che cerca, quella carovana che, che cammina, che cammina, cammina, come diceva Don Tenino Bello, anche noi dobbiamo diventare nomadi, dobbiamo farci nomadi per Dio, dobbiamo camminare, dobbiamo essere persone che si mettono in viaggio per fede. E qui voglio dire, citando sempre Don Tonino Bello, è, se non cammini sei morto, non vivi più, se uno non cammina non cerca più, eh, si, si sente sicuro della sua stabilità, ha stabilizzato tutto, ha strutturato tutto, ha pianificato tutto, ha programmato tutto, deve andare così, non c'è spazio per la sorpresa di Dio, non c'è spazio per l'incontro, non c'è più ricerca, c'è solo appiattimento, si rientra in quella dimensione della, della routine, del fai da te. Ecco, i magici ci, ci indicano il cammino da percorrere. Il cammino è camminare, la meta è camminare. Camminare per incontrare. E nel cammino incontriamo tanti volti, tanta gente. Poi incontriamo Dio. Questo sicuramente può essere il percorso giusto, il percorso che si può fare per andare alla grotta come immagini, ma soprattutto per andare nel cuore di Dio, per incontrarlo questo cuore che è vivo e palpita d'amore per noi, ci aspetta, siamo noi che a volte lo deludiamo. Buon cammino a tutti.